i libri della tradizione. Scrivere un libro, che sia un libro fisico, che siano degli appunti, che sia un insegnamento orale, che sia una buona pratica, che sia anche solo un'emissione invisibile, lasciata non solo per noi stessi, ma per altri anche, eh, che possano beneficiarne come noi, è sicuramente un atto d'amore, è un, un mettere a disposizione, un rimettere in circolo eh, nell'energia della vita, dell'esistenza, una memoria che nasce da un vissuto personale che per le nostre personali motivazioni, per le nostre esperienze di vita uniche e individuali digeriamo dentro di noi, riportiamo all'esistenza, riportiamo nel tempo attuale e poi riusciamo a trasporre in qualcosa che sia un romanzo, una pagina di diario, un insegnamento, una tecnica, anche solo un atteggiamento di vita, che non è più solo nostro e che va oltre noi. È un atto d'amore che però non va inteso come una, un gesto solo per gli altri. Come tutti gli atti d'amore, in realtà c'è un po' una distorsione su questo che ci gioca la mente. No? La mente spesso dice faccio un atto d'amore, oh, come sono brava, perfetta, faccio un atto d'amore verso il mio prossimo, io non ho bisogno di niente, dono tutto agli altri, io sono illuminata e porto la mia illuminazione agli altri. Ed è una grande stronzata questa, perché condividere i nostri ricordi bene agli altri come fa bene a noi. È parte uguale del nostro cammino evolutivo, di chi riceve l'insegnamento che è pronto a ricevere, la condivisione che è pronta a ricevere, la forma di accompagnamento e di sostegno che è pronto a ricevere, se la vuole ricevere, e quelli sono affari suoi, <ride> è parte della sua storia. E dall'altra parte tanto è importante per chi l'aiuto, il sostegno, la condivisione, il ricordo, l'insegnamento lo porta, lo rimette nel mondo. Io posso desiderare insegnare la ginnastica del mattino, ma se non c'è nessuno a cui interessa ascoltare queste carte la ginnastica eh, associata parlo da sola, tanto vale mi metta in una stanza e parli da sola, ma... Quell'energia rimane solo e sempre intorno a me, non circola nel mondo e dopo un po' mi stufa, anzi dopo un po' inizia ad accumularsi, magari in pensieri, in forme eh, d'ossessione, magari in malesseri, quindi è uno scambio importantissimo, è un po' uno dei movimenti che facciamo al mattino, no? qualcosa prendo e qualcosa condivido. Quindi quando sappiamo qualcosa di importante sulla vita e non è la grande verità del mondo ma quando sappiamo davvero un qualcosa che ci rende speciali, che sia che sappiamo disegnare bene, che sia che siamo spesso di buon umore, sia che sappiamo consolare le persone, che sia che sappiamo leggere le carte o dire la parola giusta al momento giusto, non ce lo dobbiamo tenere per noi perché non è che solo stiamo privando gli altri di qualcosa di importante, ma stiamo facendo del male a noi stessi, perché pian piano si accumula questa energia non messa in circolo e, e crea eh, degli intoppi, crea un ristagno, crea un malessere, matura pian piano in disagio, che è uno dei meccanismi che poi utilizza la vita per spingerci a rimettere in circolo perché alla fine stiamo così tanto male che dobbiamo trovare una soluzione tutto questo pieno, tutto questo accumulo che non va da nessuna parte dove lo metto? o eh, abbiamo un crollo nervoso o ci viene un piccolo malessere oppure ci decidiamo e diciamo guarda qua devo cambiare qualcosa cerchiamo un aiuto faccio da sola vado a un corso quello che trovo in quel momento di adatto a me quindi è bene sapere che non è una cosa mh, così priva di peso decidere oggi non uso il mio talento in nessuna forma è un qualcosa su cui dobbiamo quotidianamente impegnarci perché è una parte imprescindibile di noi se non coltiviamo il nostro talento, ma in questa forma, non per avere fama, onore, gloria, soldi, che sono tutti accessori, sono movimenti complementari e di contenimento, ma finché non mettiamo in circolo questa spirale qui, che dal centro del libro si allarga e va nel mondo finché non la mettiamo in circolo in tutti i modi possibili che la vita ci offre quotidianamente, eh, non staremo bene, non saremo davvero felici. Magari avremo tanti soldi, magari avremo tanti amanti, magari avremo tanta fama, ma tante persone famose avevano tanti soldi, tanti amanti e tanta fama e poi non erano felici. Quindi, come si fa ad essere felici nella vita? Ci si ricorda quel che si è nati per fare, come fanno gli alberi. Si condivide il nostro talento, come fanno i fiori. Il fiore nasce per sbocciare. Durante una canalizzazione, tempo fa, veniva, veniva detto, eh, l'essere umano pensa, povero fiorellino, c'è un'ondata di caldo a gennaio, non sa che sbocciando ora poi sta sbagliando tutto, perché è ancora inverno, crede che sia primavera, ancora inverno. E la canalizzazione diceva, ma sei cretino o essere umano che credi che un elemento naturale possa non sapere in che stagione siamo? Lo sa benissimo, ma se la sua natura è di sbocciare col caldo, morirebbe se non si schiudesse, sarebbe estremamente sbagliato. Non ci pensa nemmeno di non schiudersi quando fa caldo, perché nasce per fare quello. Lo scopo della sua esistenza è essere un fiore e parte dell'essere un fiore è sbocciare quando fa caldo. O tu, essere umano, che invece aspetti sempre il momento migliore, il momento più conveniente, come te l'eri immaginato tu, se no il talento non lo usi. Ma anche no. Il tuo talento, se sei sensibile e sai eh, cogliere l'empatia, gli stati d'animo, le emozioni degli altri, non è che o fai lo psicologo o non lo userei mai, o qualcuno ti viene a chiedere un consulto nei tuoi orari liberi in modo comodo o non lo userai mai, o ti chiama l'amica oppure non te ne fai niente. Lo puoi utilizzare in tutta la giornata. Sei te che gli devi trovare il modo da andare nel mondo, non è la vita che ti deve venire a bussare alla porta. A volte ci viene, ma a volte no. È una nostra responsabilità occuparci di far girare questa spirale dal nostro personale libro di conoscenza, trovare una modalità, una qualsiasi che per noi funzioni, che faccia girare questa comunicazione da dentro a fuori. Ma te non hai i titoli per parlare di questa cosa, ma te non hai chi ti ascolta, ma te non hai la giustificazione per quello che hai visto e sentito, nessuno te l'ha insegnato. E quindi cosa faccio? Perché nessuno me l'ha insegnato? Me lo tengo dentro, mi ammalo, vivo infelice, oppure allegramente me ne fotto, dico quello che so e se uno non vuole ascoltare, non ascolta. Senza usare violenza a nessuno. Io questa spirale la metto in moto. Io, ma anche voi, io questa spirale la metto in moto. Se poi non gli interessa a nessuno, umano incarnato in questo momento, interesserà qualcun altro. Non è questo il punto la mia parte di lavoro per occuparmi del mio talento, del mio ricordo, di me stessa come essere vivente della Terra e di fare quello che sono nata a fare, ascoltarmi non in quello che so agire ma in quello che sono e in ogni giorno, in ogni mezz'ora, in ogni dieci minuti trovargli delle azioni coerenti, corrispondenti, che traccino dei ponti da dentro me alla realtà che ho intorno. Che sia risolvendo una pratica lavorativa, che sia dicendo una parola di conforto a un'amica, che sia rimanendomene in silenzio, che sia passeggiando in cima a una montagna, sia facendo una diretta su questo maledetto affare che è Facebook. Non importa. Quello che conta è avviare questo movimento, il resto si fa da solo, non abbiamo nessun controllo sul resto, quello che ci compete è avviare questo scambio, da dentro a fuori, tutto il resto chi vivrà vedrà. Grazie per aver partecipato e ascoltato, Domani è venerdì e ci vediamo sempre alle 9 del mattino. Qualsiasi informazione, richiesta, approfondimento, condivisione, avete tutti il mio contatto, se non lo avete mi scrivete nei commenti e me lo chiedete. Fate domande, fate richieste, ci sono tante possibilità che si stanno preparando, tanti corsi, tanti incontri. Il primo incontro, se vi interessa, Potete venire con me a un bel corso che c'è a fine mese, 28 e 29 gennaio. Anche su questo mi potete chiedere informazioni. Ciao!